Quando dicevo che la prima cosa che ho fatto è cercato di contattare degli investitori, sono andato nel sito del e ho scaricato la lista di tutte le mail e ho scritto tutti a, a pioggia. E tra quei risposta sì, mi risposto Alessandro. Altri, quasi nessuno ha risposto e altri chiaramente mi hanno trattato come un pazzo perché fa, cioè, sostanzialmente la maggior parte fa private equity di quelli lì. No? Private equity è, è uno stadio successivo di quando già c'è un'azienda molto grande che viene presa da venture capital che la fa diventare... Diciamo, di fondi di investimento, in esatto, investimento, esatto sì sì, sì così, proprio eh, vabbè è stata una cosa, ero veramente molto acerbo diciamo così Però, sì, così. ora invece effettivamente si trovano molto facilmente quei 10 poco più venture capital che ci sono dove poi chiaramente la cosa da stare molto attenti è agli stadi eh, in cui investono no? quindi per non far perdere tempo né, né a voi né a loro bisogna capire bene effettivamente l'interesse che hanno, quindi dove investono, se investono magari in startup internet solo, oppure biotech e così via, e poi negli stadi in cui investono, quindi se investono solo nel seed, c'è cioè la fase proprio iniziale dell'azienda, dove magari vi bastano fino a 100.000 euro massimo per poter fare la, il primo prototipo oppure, oppure le fasi successive, insomma va capito bene il target e, e, e comunque se poi si vanno a vedere anche i target sono effettivamente molto pochi no? ancora oggi tuttavia c'è sempre più competenza all'epoca noi avevamo davvero pochissimi con cui parlare, eh, siamo andati da IAG dove abbiamo conosciuto il nostro terzo socio, eh, che era, era diciamo, diversa, non è Venture Capital, ma è un'associazione di tanti singoli di cui, che investono insieme in gruppo, di cui per ognuno prende le decisioni per sé. E, e dopodiché eh, il, tra il 2011 e il 2012 abbiamo contattato The Venture Capital per poter fare un round un po' più serio, no? nonostante fossimo sempre nella fase di seed e siamo andati, abbiamo avuto la fortuna che, che nel, diciamo, il nostro lavoro di bootstrapping aveva fatto in modo che un minimo la piattaforma la conoscevano in giro in Italia, ne avevano sentito parlare e quindi avuto, siamo stati molto fortunati ad aver avuto l'opportunità di parlare praticamente con tutti. Alcuni ci hanno fatto tornare più volte più o meno inutilmente perché un altro problema rispetto magari all'America o altri posti è che si fa fatica a sentirsi dire dei no, che invece delle volte sono molto meglio rispetto al NI infinito e senza avere mai una fine e sempre fortunatamente ci siamo trovati molto bene fin dal primo incontro con quello che poi è stato il nostro investitore che è un fondo del, del sud di Napoli che si chiama Vertis, su cui effettivamente mi ricordo ancora che il giorno che sono uscito ho detto io mi sento che qua loro in qualche modo investiranno su di noi perché ci eravamo proprio piaciuti reciprocamente. No? Quindi da lì è nato sempre questo rapporto che poi per rispondere alla sua domanda effettivamente è continuato nel futuro perché. Anche, anche rispetto a quello che sento è una cosa molto rara, però c'è sempre stato un rapporto di fiducia sin dall'inizio in cui loro si sono fidati molto di noi, noi siamo sempre, abbiamo sempre ricambiato condividendo ogni cosa, infatti per chi è appunto, interessato a fare una start up la, la cosa più importante è la condivisione e la, la trasparenza, no? perché fondamentalmente non serve a nessuno non, non essere chiari soprattutto nei momenti negativi che ci sono sempre per forza di cose. E, e soprattutto la cosa importante nell'affrontare i momenti negativi è che vanno affrontati non con la perseveranza ma cercando di capire cosa non è funzionato analizzandolo e non è facile per niente spesso perché ci sono tante complessità insieme che, su cui prendere delle decisioni non è sempre così scontato e quindi parlare con qualcun altro che magari ha più esperienza nonostante magari non ce l'abbia nel prodotto specifico ma ne ha viste altre di, di, di start up, cosa che oggi ad esempio è così in Italia no? perché anche, anche gli investitori dal 2008, di 4-5 anni fa, avevano visto meno casi, erano meno esperti, ora invece lo sono sicuramente di più. Quindi, sostanzialmente, l'apertura la trasparenza come per me, poi è sempre stata una filosofia, anche in questo caso, già pagato al fatto che, che il rapporto è stato sempre molto trasparente da parte di entrambi, ci siamo trovati molto...